Ciao a tutti! Oggi prepareremo una torta di uova con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, peperoni rossi, zucchine, melenzane, scalogno, olio evo, basilico, parmigiano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico.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 E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 3 uniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo i peperoni le melanzane le zucchine il sale e il pepe e facciamo cuocere per 20 minuti 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Trasferire le verdure in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale le uova, il parmigiano, Il sale ed amalgamare per 40 secondi a velocità 5. Versare il composto sulle verdure. Amalgamiamo con una spatola. E versiamolo in uno stampo del diametro di 24 cm rivestito con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta di uova è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta di uova con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!